Elon Musk e il suo impero di satelliti assassini. Il 18 marzo è stato lanciato per la sesta volta un razzo caricato con mini-satelliti, che ora girano intorno alla Terra come un filo di perle. Questa insolita catena di luci nel cielo notturno attira l'attenzione di sempre più persone. All'inizio dell'aprile 2020, il telefono di Hans-Jürgen Köhler dell'Ufficio di segnalazione UFO del Centro di ricerca per i fenomeni celesti eccezionali non ha più smesso di squilare. Da novembre sono stati messi in orbita 360 satelliti Starlink per il progetto SpaceX di Elon Musk, capo di Tesla. I satelliti Starlink sono progettati per fornire Internet a banda larga sia alle aree remote come ai centri di alta concentrazione urbana. Con il loro peso di 260 kg, le unità trasmittenti sono significativamente più piccole e più leggere dei precedenti satelliti di comunicazione. Grazie al loro design piatto, possono essere sovrapposti facilmente in modo che il razzo Falcon 9 di SpaceX possa trasportarne diverse decine per ogni lancio. In totale, l'azienda ha ottenuto una licenza limitata nel tempo fino al 2027 per il lancio di circa 12.000 satelliti e ha pendente la richiesta per altri 30.000 satelliti. SpaceX è quindi il più grande operatore privato di satelliti. L'attivista e autore statunitense Arthur Furstenberg ha dichiarato al quotidiano britannico Daily Star che il progetto Starlink di SpaceX, che intende fornire servizi 5G in tutto il mondo, rappresenta una minaccia immediata per la vita sulla Terra. I satelliti Starlink si troverebbero nello strato più basso della magnetosfera, noto come ionosfera. Questo strato agisce come una membrana oscillante e quindi aumenta di molte volte la potenza di trasmissione dei satelliti. L'attivista espone che l'attuale numero di satelliti ha già un drastico impatto nella vita sulla Terra. I satelliti sarebbero responsabili di alti tassi di cancro e di altre gravi malattie dell'uomo e degli animali, come anche della morte degli insetti. Gli uccelli migratori e i banchi di pesci perderebbero l'orientamento Furstenberg continua. Saranno decimati i microrganismi negli oceani responsabili della produzione di ossigeno, in modo che a lungo termine al mondo viene a mancare l'ossigeno. Il carburante dei vettori di lancio è anche molto distruttivo per lo strato di ozono della Terra. Questo protegge come un filtro contro gli effetti nocivi dell'insolazione. L'appello contro il 5G nello spazio, cofondato da Alfred Furstenberg, che chiede la sospensione di questo programma, è già stato firmato da rinomati scienziati e migliaia di attivisti e inviato alle Nazioni Unite, all'Organizzazione Mondiale della Sanità, all'Unione Europea, al Consiglio d'Europa e ai governi di tutte le nazioni. Tuttavia, finora la risonanza è stata scarsa. Ma se, secondo gli attivisti ambientali, il programma satellitare SpaceX di Elon Musk dimostra di essere un impero di satelliti assassini, perché e da chi è mai stato approvato e perché non è già stato sospeso molto tempo fa? Und nicht schon